A questo corso mi ha portato mia mamma e mio papà. Mi è piaciuto molto eh, poter lavorare con altre persone e fare meditazione. A casa mi porto la conoscenza del metodo DC e la conoscenza eh, della meditazione. Sì, lo consiglierei molto soprattutto per la meditazione e per la calma. Mi sono liberato molto di molti pesi e di molti... Come si può dire, eh, di, mol di molte cose negative. Io vorrei ringraziarla tanto e voglio salutare tutto lo staff. Ciao!